Cari elfi e cari umani, Elvandor, eh, benvenuti a questo nuovo video tutorial della, eh, della compagnia dei neri Ci troviamo in una provincia assi e eh, vediamo che i roschi individui che abbiamo di fronte, ossia il nemico, sono formati in maggioranza da briganti astuti unità 3 stelle eh, poi abbiamo le driade seconde ok e poi l'orco generale mutato che è a 3 stelle ok eh, come elfo o quello che dovrebbe essere necessario non è difficile questo tipo di risposta perché la cosa più logica è schierare 5 golem si tratta nel mio caso di golem di granito a 3 stelle i quali come vedete sono nemici letali sia per i briganti astuti sia per la Driele Seconda ok il problema può essere per l'Orco mutato perché come vedete qui eh, non appaiono le frecce per indicare che l'unità il Golem sia efficace contro l'Orco generale però in questo caso l'Orco verrà soverchiato dal numero dei Golem quindi possiamo procedere okay, tanto i griganti e si avvicinano con chi a tiro può tirare cioè due colpi eh, la controffensiva di golem non si fa attendere perché okay. questo dovrebbe essere ciò che accadrà nelle prime eh, province per cui non dovreste avere inizialmente grandi problemi. I problemi sorgeranno dalla terza, quarta tornata del torneo. Qualcuno dice Stella, intendendo eh, tre passaggi, tre turni del torneo stessa cosa. Tanto ci avviciniamo in modo compatto all'orco generale, in modo quando sarà il momento di aggirirlo tutti insieme. Il più importante è che per sopraffare l'unità pesante nemica sia tutti compatti ecco. ora non avviamo subito l'orco mutato ma disponiamo le nostre truppe nel modo da per essere tutti quanti a ecco che arriva il nostro allora a questo punto non dobbiamo esitare il confronto tutti quanti insieme tre basteranno per questa volta però andando avanti tutti i golem insieme dovranno contribuire per distruggere unità eh, pesante nemica nel caso in cui si trovino più orchitiani montati fino a due è possibile trovarli allora, in questo caso i golem, se si mettono 5 golem, devono riuscire a prenderli uno alla volta, non tutti e due insieme contemporaneamente. Nel caso in cui si vede che non sia possibile, allora sarà il caso di introdurre gli arcieri al posto del, di un golem o di due golem, ok? Eh, grazie per la visione e eh, van splend, Vittoria Ierf.